Oggi sono con Marion Fontaine, una storica dell'Università di Avignone che è qui in Italia nell'ambito dell'iniziativa dell Prospettive Critiche che quest'anno si occupa di sport, lo sport in tutte le sue forme, Dell'Istituto Français in, in Italia praticamente. Ecco Marion, quello che volevo chiederti è appunto questo, mh, il calcio come mh, aggregazione come qualcosa di identitario che però diventa sempre più spettacolo sportivo cosa significa ehm... È entrato sempre di più il commercio nel pallone oppure è una questione di controllo sociale da parte delle autorità? Penso che entrambi le tendenze siano presenti, c'è sicuramente una tendenza di, di mercato, di, di commercializzazione del calcio, ma c'è anche una presenza che dal resto è molto antica di eh, controllo politico. Se pensiamo per esempio a quello che gli Agnelli hanno fatto con la città di Torino, vediamo che queste tendenze non sono eh, così recenti ma sono relativamente Antiche. Un caso come quello del San Paoli trattato nel, nel libro di stasera, quanto è comune nella storia e come può accadere a livello sociologico che un quartiere marginale dove eh, appunto mh, la marginalità era la caratteristica principale possa diventare un brand famoso in tutto il mondo e un punto di riferimento anche politico? Bien. dire Credo che sia grazie all'orgoglio, è l'orgoglio in cui la marginalità si trasforma assolutamente assolutamente assolutamente in queste squadre assolutamente come il San Pauli, eh, ma come anche la squadra del Marsiglia, che, assolutamente che assolutamente hanno una storia operaia, in cui assolutamente quindi assolutamente la marginalità del, del loro tipo viene trasformata col tempo in un elemento di orgoglio che deve diventa quindi uh, un, un, un, un marchio che, che non rappresenta non dei non valori non che vengono diffusi. In Italia, per esempio, um, le persone tendono più ad identificarsi con la regione d'appartenenza o con la città piuttosto che con, che con il paese, se questo succede anche in altre parti del mondo, come per esempio Marsiglia. La, la Francia è molto differente a questo rigore in effetti in Francia accade esattamente il contrario e questo è anche il motivo per cui il calcio è stato a lungo molto meno vissuto in Francia rispetto all'Italia. In Francia c'è un legame molto forte con la propria nazionale e le appartenenze regionali o legate alla città sono molto meno presenti. C'è un rapporto io direi, quasi isterico con la propria nazionale in Francia e questo è oggi, eh, diciamo, eh, Un elemento di, di grande distinzione eh, rispetto eh, al caso italiano, dove invece vediamo eh, esattamente il contrario. Eh. Con di football, eh, il youtube, l'entretien avec son équipe football n'est pas du tout le même que ce qui se passe en Italia. A ce niveau-là, je pense que l'Italie est dans une situation un peu particulière. A parte il San Paolo e il Marsiglia, che sono degli episodi nella storia del calcio. Ci sono molte esperienze di, di calcio popolare, di, di collettivi che poi si esprimono in una squadra di calcio, però in Serie A, nella massima serie, quanto è possibile sia per il passato che per il futuro che questo continui ad accadere? Forse è del tutto impossibile che nella massima serie, milioni di, di dollari, milioni di euro, si lasci lo spazio anche all'identità. Personale del tifoso e all'identità politica di esso? Eh, direi di no oggi, eh, questo perché il, il calcio di alto livello mostra una tendenza di grande globalizzazione che porta chiaramente alla necessità di, di mobilitare grandi somme economiche e questo eh, taglia fuori tutte le esperienze di, di, di calcio popolare, ma eh, allo stesso tempo in, indebolisce il calcio. Io credo che la tendenza di oggi sia quella di, del calcio del calcio di, delle serie importanti sia quella di, di una sorta di restringimento, di riduzione eh, dei valori del calcio e, de, e della loro capacità di aggregazione e credo in effetti che il calcio delle grandi serie pagherà prima o poi lo scotto di questa tendenza perché è chiaro che se le, da un lato le squadre di calcio popolare non, non possono arrivare alle grandi serie, tuttavia eh, con questo modo il calcio rischia di perdere quei valori di appartenenza che che lo caratterizzano e quindi questo è un rischio sul lungo periodo per il gioco del calcio in generale. Ma io penso che per esplorare questo mondo, cioè il mondo del tifo, del calcio, sia necessario, eh, diciamo così, avere uno sguardo duplice: nel senso. Eh, credo sia importante la partecipazione diretta, però allo stesso tempo lo sguardo accademico potrebbe aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive. Eh, per quanto mi riguarda il mio sguardo è essenzialmente pratico, nel senso che ho vissuto quel mondo e, e quindi tutte le mie considerazioni provengono da, da questa parte della barricata, diciamo così. Una promozione quella del tuo libro che appunto ti ha portato, questa è una delle tante presentazioni che tu hai fatto, proprio a contatto con le realtà politiche. Te l'aspettavi che un libro di pallone potesse incidere così tanto anche a livello politico? In fondo cioè, ti, ti invitano centri sociali, in realtà attive? Sì, era una speranza, nel senso che il San Paolo ha sempre testato un grande interesse, se ne è parlato molto, sono stato invitato a presentazioni in situazioni molto diverse tra loro, però sicuramente diciamo, sì, il peso maggiore ce l'hanno avute, avute le esperienze di calcio, popolari, di calcio popolare in giro per l'Italia che Veramente Mese dopo mese diventano sempre, sempre di più, sempre più variegate e che praticamente coprono quasi tutta la penisola, soprattutto, soprattutto al sud. C'è diciamo un grande proliferare di esperienze di calcio popolare dal basso che eh, secondo me a, a lungo andare andranno a incidere a livelli importanti.